Tra le opere presenti nella collezione della Galleria Nazionale della Liguria eh, si segnalano anche eh, delle presenze, come dire, non legate al territorio genovese eh, ma alla cultura figurativa italiana. Eh, penso ad esempio a questo bellissimo dipinto di Monsu eh, Bernardo che eh, raffigura la Liguria del Gusto ma anche due importanti dipinti di Mattia Preti risalenti al suo soggiorno maltese con l'incontro tra San Domenico e San Francesco e la risurrezione di Lazzaro. Eh, più recentemente le acquisizioni della Galleria della Liguria si sono focalizzate sulle opere genovesi eh, e tra queste eh, è di eh, notevole importanza la flagellazione di Giovan Battista Paggi eh, che proveniva da una delle cappelle private del palazzo eh, Doria Fassolo, eh, successivamente passata sul mercato antiquario poi comprata proprio con destinazione la Galleria Nazionale della Liguria. Eh, nelle stanze che ora vedremo sono conservate opere prevalentemente legate al, alla cultura figurativa genovese, con alcune eccezioni, tra cui eh, l'Antonello da Messina che eh, faceva parte delle collezioni storiche del palazzo.